Gianna Nannini, la cantante annuncia una nuova data a Firenze. I fan non stanno più nella pelle, il 27 ottobre uscirà Amore Gigante, l'attesissimo nuovo disco della cantautrice italiana più rock di tutte, Gianna Nannini. Intanto, la cantante decide di regalare agli ammiratori una bella notizia, l'aggiunta di una nuova data alle quattro iniziali, quindi i concerti di Firenze diventano due, il 6 e il 7 dicembre 2017. Le date e le info sui biglietti Gianna Nannini aveva già comunicato la nuova data del 30 novembre all'Erds Stadium di Rimini, da cui partirà ufficialmente questa serie di concerti evento. Le altre date sono quella del 2 dicembre al Palalottomatica di Roma. Il 4 dicembre Gianna canterà al Mediolanum Forum di Assago, Mi, e poi la cantante si trasferirà nella sua Toscana per una doppietta al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 6 e 7 dicembre. Finora è stato possibile acquistare i biglietti solo per gli iscritti al fan club, a cui Gianna dà sempre una priorità. Gli altri potranno provare ad accaparrarsi uno dei biglietti per le quattro date a partire dalle 11 di sabato 14 ottobre, sia sul circuito Ticketone che nei punti di prevendita abituali. I prezzi partono da 34,50 euro per la data di Rimini e 29 euro per le date di Roma, Milano e Firenze. Gli indizi sul nuovo album. Nei concerti. Sarà dato largo spazio al nuovo album della cantautrice toscana, Amore Gigante, che uscirà il 27 ottobre. Il disco è stato anticipato dal singolo Fenomenale, già in rotazione da alcune settimane. Sul nuovo album non si sa ancora molto, la cantante ha condiviso su Facebook la copertina e la tracklist delle 15 canzoni. Ma Gianna sta seminando anche alcuni indizi sui social, ogni tanto posta frasi tratte dai brani dellalbum o fa alcune considerazioni personali, ho scritto 15 canzoni per questo nuovo album perché mi sono venute in momenti diversi di vita vissuta e facevano parte di un solo film. Si apre il disco con cinema, infatti, perché a volte per sopravvivere bisogna farsi un film, credere per continuare. Anche se amore sembra e sai come, e proprio come sembra, nel cuore mio c'è un cinema. E ancora quasi quasi mi manca quel dolore che è amore, è la voglia di te che finisce e non smette mai, tratta da quasi quasi rimango, o mi si è spezzato il volo, ho perso un'ala e te, da senza un'ala, o ancora ho bel modo di andar via, tanto resti vicino a me come fosse una tua magia, che meraviglia, tratta da una vita con te. Sappiamo che uscirà anche unedizione limitata e numerata con, doppio C di amore gigante e sotto la pioggia. Live a Verona, vinile accompagnato da un book di 24 pagine, notebook, t-shirt esclusiva, foto autografata e pasme mail e per incontrare Gianna. Il raduno con i fan e gli in store. Prima delluscita dellalbum, Gianna farà un raduno con i fan, il 25 ottobre, mentre sono state già rese note le date dei primi due in store in cui la cantante presenterà il disco appena uscito, il 28 ottobre Gianna sarà alla Feltrinelli di Via Appia a Roma e il 29 ottobre al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano.